Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi parliamo di investimenti e nello specifico con questo video voglio dare diciamo, inizio a una rubrica che ho deciso di fare nel 2021 per voi, per questo canale YouTube, che è la rubrica Obiettivi. Quindi andrò a fare io due, tre argomenti di obiettivi per il mio 2021 che vorrò condividere con voi, come sapete stabilissi degli obiettivi, è importante sia a breve termine che a medio termine, e soprattutto a lungo termine, e quindi ho deciso il 2021 è l'anno giusto per iniziare alcuni obiettivi in eh, condivisione con voi, eh, così potete seguirli e possiamo valutarli insieme. Iniziamo questa rubrica con ovviamente l'obiettivo investimenti e ho deciso per il 2021 di iniziare a rafforzare alcuni miei investimenti che avevo testato, specialmente su social trading, su etoro, ho fatto già un video, vi lascio la scheda qui, eh, così voi lo andare a vedere. Questo, eh, questo diciamo, investimento riguarda il social trading, che è l'opzione di copiare altri trader, quindi investiranno loro a... A conto posto, poi aprire la posizione sull'oro e poi aprire le posizioni sulle sugli investimenti che vorranno. In questo modo si può generare un'attività di investimento assolutamente passiva. Ci sono persone che sono totalmente contrarie, persone che sono eh, diciamo, favorevoli a questo tipo di investimento. Io l'ho provato per un po' di, di tempo con cifre basse e voglio iniziare a rafforzare la posizione e iniziare il conto insieme a voi. Ho aperto un conto etoro, a parte dedicato specialmente a questo canale, e a questo obiettivo. E oggi andrò a investire 3.000 dollari su social trading. E vi mostrerò esattamente come faccio, le posizioni che apro, inoltre potrete cercarmi su etoro, vi lascio il mio profilo in descrizione, così se volete guardare le mie posizioni, le potete seguire, potete anche decidere di copiarmi, eh, copiare le posizioni che io copio. Quindi social trading, abbiamo detto cos'è, è eh, d'oro, sicuramente lo conoscete, avete visto molte, eh, molte pubblicità dedicate, eh, se non vi fidate, io l'ho provato, funziona, un po' lento, ha i suoi difetti, però la piattaforma di per sé funziona. Ovviamente, ragazzi, e la, la percentuale di investimento del tuo social trading diciamo, legata ai miei investimenti in generali è bassa perché, ovviamente, per quanto possa funzionare il social trading, non lo reputo un'attività di investimento dove riporre gran parte del tuo capitale. Quindi andiamo, andrò a mettere cifre i risoli, o meglio, irrisorie rispetto a a quelle che possono essere altre cifre che si potrebbero mettere su altri tipi di investimenti, e la, il mio obiettivo per il 2021 è fare almeno il 20-30% di ritorno in modo quasi totalmente passivo, guardando le posizioni una volta al mese o due volte al mese. Andrò a inserire 3.000 dollari di base e andrò a raggiungere altri 100 o 150 dollari del gennaio ogni mese, fino a fine 2021, così guarderemo i risultati insieme detto questo, ragazzi, non perdiamo più tempo, mi rimpicciolisco, mi rimpicciolisco qua al lato così non vi do troppo fastidio e andiamo a vedere le posizioni. Ho 3.000 dollari di patrimonio in questo fondo, di cui eh, quasi 1.000 dollari già investiti ho aperto le posizioni prima del video, o comunque nel tempo, eh, che ora vi mostrerò e andrò anche a farvi vedere esattamente chi sto copiando e soprattutto andrò a spendere due parole su alcuni, su alcuni dettagli da tenere in considerazione se volete fare copy trading. Iniziamo con il portafoglio che ho già aperto, con 1000 dollari. Ho un paio di, okay, di azioni, eh, ho dell'oro e anche mh, ho le corporation che comunque non sono relata al copy trading ma che sto lasciando, ho investito circa 110 dollari in queste eh, perché sono posizioni che mi piacciono e quindi le vado a lasciare. Poi ho copiato già alcune persone, questo qua che è un, un trader che ho copiato con voi tempo per test e mi ha portato diciamo una bella percentuale di ritorno, quindi tengo la posizione, anzi vado a rafforzare la sua posizione perché lo conosco ormai da due anni vedo che è comunque in gamba quindi vado a rafforzare la sua posizione al momento ho 230 dollari investiti sui lui e vado a raggiungere altri 200 dollari sulla sua posizione copio le transazioni aperte e aggiunto la posizione ok, non so perché ho detto 630 ok ah sì perché sono 230 iniziali il profitto che me, lo, che me lo conta, quindi in totale ho in realtà 600 dollari. però allora di questi 600 dollari ragazzi sono 200 più o meno di, di profitto, eh, 677 di profitto che mi ha portato lui, eh, 230 di investimento originale e 200 che ho aggiunto ora. Quindi in realtà sì, ho sulla sua posizione 610 dollari, ma di cui 177 di profitto e 430 di investimento. Detto questo, poi ho lui, che è molto, molto bravo da quello che ho visto, mi ha portato un buon ritorno, quindi voglio anche rafforzare la posizione su lui, ma ci torniamo dopo. Ho lui, Andrea Viola, che è un mio amico e, e mi sta portando anche già un 7%, l'ho iniziato a provare un mese fa, e Ken Abel. Queste qua sono le posizioni già aperte. Che ho visto che stanno funzionando. Eh, qua voglio solo rafforzare: lo facciamo a fine video. Intanto, voglio andare a dire altri che mi hanno preparato e poi anche spendere delle parole. Se volete copiare, dovete andare su persone, troverete la lista di persone. Ovviamente, ragazzi, ho, non, non sono tutte scelte a caso, ho fatto delle valutazioni, le ho messe sulla lista dei pronte e voglio condividere con voi. prima di tutto. Della, della valutazione rapale è il rischio, come vedete ogni persona ha una percentuale di rischio, io mi rimanere in maniera con una percentuale di rischio tra il 2 e il 5, eh, il 5 ovviamente è molto meno rispetto al 2, quindi cercare di trovare un bilanciamento su attività più rischiose e su attività meno rischiose e il mio mentale lo sto me scrittando, lo sto dividendo su investimenti uguali Tramite diverse persone, quindi ho oh, 3.000 dollari e andrò a copiare circa 15 persone diverse con 200 dollari a testa. Poi non sono 15, saranno 12 perché ho rafforzato le posizioni su persone che già conosco. Però eh, all'incirca il ragionamento da seguire è questo: se volete mettere 1.000 dollari, investendo in 200 dollari a persona, suddividete tra 5 persone e 200 dollari. La mia, la, mia, la mia opinione è di avere almeno 10 persone in totale. Così che se qualcuno sbaglia, se qualcuno tilta e comincia a fare investimenti sbagliati, o è semplicemente sfortunato, non rovinate tutto il vostro capitale, ma avete delle posizioni diversificate che non vi, vi causeranno troppe perdite. Questo, ovviamente, è la base degli investimenti. Avere una diversificazione nel portafoglio, qualsiasi tipo di investimento che voi fate. E quindi, questa è la prima, la prima diciamo, variabile che ho considerato. La seconda variabile eh, molto importante sono le criptovalute. Ovviamente ragazzi, ora io, ok, per esempio mi ricordo questo qua, Pino, che è italiano, Alberto Poli, che lo volevo copiare, l'ho visto giusto stamattina, e ho visto che c'erano queste candele, ok? Ovviamente ragazzi dovete andare a vedere i profitti, il portafoglio, cliccandoci dovete vedere il portafoglio, quindi andate a vedere in cosa investe, ora arriviamo esattamente nella... In quello che sto cercando di dirvi, ho visto dal novembre ha fatto 18%, 8%, buoni numeri. Però non ci sono, come vedete, c'è solo il 2020 come anno. Io preferisco prendere gli investitori che hanno almeno 2-3 anni di storico sulle toro. In modo che posso vedere, perché ovviamente, ragazzi, può essere anche fortuna un anno, fai il 40%, ma poi hai perso 4 anni prima per me è stata la fortuna. Se invece in 2-3-4 anni di storico hai sempre il profitto, porti sempre le stesse cifre. Eh, è ovvio che hai più credibilità ai miei occhi. Ora, in questo caso, questa persona che ha fatto comunque il 61% quest'anno, come vedete, qua c'è una cosa che ti voglio fare notare. Nel suo portafoglio, vediamo che investe in criptomonete, tipo Ethereum. Ora, ragazzi, Ethereum ha fatto il 74% è ovvio che ha un portafoglio, ovviamente, ha fatto anche altri numeri. Okay? Ci sono altre aziende in cui ha fatto buoni, buoni numeri, però quando investono nelle criptomonete io li evito per due motivi uno se voglio investire in criptomonete le compro e le tengo nel mio portafoglio personale non su una piattaforma come già faccio tra l'altro secondo ragazzi guardate andiamo a vedere bitcoin grafico. guardate che è successo è ovvio che se io investo su social trading eh, ho una posizione aperta su bitcoin e ho questa candela pazzesca che me lo fa quasi triplicare, perché ha fatto quasi il 300%, e ovvio che avrò un'ottima eh, statistica. Poi magari sto investendo in altre 10 aziende, e non è andate male perché mh, ho fatto pessime scelte, però mi dà una statistica buona. Perché? Perché c'è il bitcoin e mi ha fatto il 300%. Quindi non vi focalizzate sulle persone che hanno le monete, perché i loro dati possono essere falsati dalle salite pazzesche dei bitcoin e dell'esito in generale. Io preferisco a dire posizioni su persone che non trattano cripto. Eh, questa era la seconda considerazione, e come terza considerazione, come vi ho accennato, andate a vedere gli anni di operatività. Detto questo, non perdiamo più tempo, andiamo ad aprire le altre posizioni. Eh, esattamente oggi, 29 dicembre 2020, andiamo a iniziare questa logica 2021, obiettivo investimento. E vediamo e vedremo di mese in mese come stanno andando i miei investimenti sui social trading e ve li mostrerò così chiaramente come vedete senza censure esattamente i profitti e, o le perdite e andremo ad aggiungere 100-250 dollari al mese in base uh, all'andamento. allora avevo fatto io una lista preferiti da copiare eccolo qui e queste sono le persone che ho scelto queste persone scelte sono scelte in base sia al loro livello di rischio sia come vedete diversificato cioè 5, 5, 4, 3, 1 in modo da bilanciare il rischio e sia sulle loro statistiche su, sui loro risultati ma anche sui loro portafogli sul tipo di azione e il tipo di storico che hanno allora andrò ad aprire 200 dollari ogni persona di questa è facile se potete iniziare oltre a depositare vi consiglio di depositare in dollari direttamente utilizzando TransferWise che uno di voi mi ha consigliato su un commento del mio vecchio video Toro, perché su TransferWise potete convertire euro in dollari e potrete depositare i in dollari sulle Toro risparmiando sulla valuta di conversione, perché il Toro funziona in dollari. Quindi, ovviamente, questo è un investimento a lungo termine, anche perché i dollari la fluttuazione può perdere, non vi dico di investire per un mese per ritirare, perché andrete comunque sicuramente in perdita, a meno che vi rendimenti pazzeschi. Per, dopo che depositate e trovate la risonata da copiare, il meccanismo è semplice. cliccare copia, inserire la quantità che volete copiare, in questo caso eventualmente un metro di 200 dollari ogni persona, e andate a scegliere lo stop loss eh, che si dovrebbe togliere, in realtà per, lo metto a 70, anche se l'ideale sarebbe toglierlo, ma non si può togliere i suoi toro eh, perché ovviamente possono essere cattivi momenti, cattivi mesi come per esempio marzo 2020 in cui è inutile fare più delle posizioni ma si tengono aperti copierò i trade aperti e cliccherò copia in questo modo ho iniziato a copiarlo come vedete il mio capitale disponibile è scompasso è passato a capitale investito vado a fare la stessa operazione con tutti Lui è bravo, già lo conosco, lo, lo, lo stato copiando sull'altro il sul mio profilo di Toro, e lo conosco. Quindi andrò a mettere 300 su lui, ce l'hanno, 2, 4, 6, 8, 8.000-1300, ci arrivo perfettamente. Quindi andrò a mettere 300 su lui. Stop loss, mettiamolo sempre a 70 e pochi di 30 aperti. Ok, lui andiamo a mettere 200, come vedete hanno molti hanno, eh, diciamo, diversi copiatori, chi 8.000, chi 10.000, chi un po' meno, tipo 150, ok, questa è la cosa bella di Etoro perché comunque a, diciamo la funzione social network quindi potete parlare direttamente con loro potete eh, vedere cosa scrivono le altre persone le altre persone che li copiano i commenti, le opinioni ok andiamo oh, a lui non lo posso copiare che ha raggiunto il massimo no, non posso sentire il in questa nuova Ok, sono cose di Tor, quando vai non ha più i requisiti per essere copiato al momento, quindi lo salto, lascio sui preferiti per il prossimo mese, per il futuro, vediamo se si può copiare. Copiamo il trade aperto, no, devo modificare lo, stop, lo copia. Andiamo a copiare anche lui. Okay. Ho copiato tutti quelli che erano il listino, quanti ne ho? Quindi ho 13 ho così, ho, ragazzi, perfettamente 10 persone copiate, che è quello che volevo raggiungere. il ho detto. Prima. Ho mi sono rimasti 261. Quello che voglio fare è rafforzare la posizione sua, però poi non posso più aprire altre posizioni con un'altra persona perché il minimo è 200 quindi vediamo se posso mettere solo i 61 che mi sono rimasti no, l'importo minimo è 100 allora, quello che andiamo a fare ragazzi è cercare un'altra persona da appropriare con un livello di rischio basso per diversificare che lui per esempio regno unito andiamo a vedere cos'è stato okay, che a marzo ci sta ok come vedete lui ha già storico nel 2018 nel 2019 e 2020 ed è andato più o meno no più o meno è andato sempre in buon profitto. 26 41 e 11 quest'anno molto strano e quest'anno ha fatto così poco negli anni precedenti e ha, ha avuto molti copiatori che andiamo a vedere ovviamente il livello di rischio ragazzi può cambiare nel tempo quindi andate sempre a dare un'occhiata anche lui fa forex e non solo che andiamo a vedere la sua anche un altro tipo un ok va bene ragazzi andiamo presso l'innessione del mouse che okay. copiamo lui sembra un contenimento di rischio molto molto contenuto un rischio molto contenuto andiamo a mettere 200 dollari così lascerò 60 dollari circa in liquidità per il mese prossimo così andiamo a inserire 150 dollari potremmo potremo copiare un'altra persona potremmo aggiungere un'altra persona perché ovviamente il minimo per copiare una nuova persona è 200 quindi ragazzi così ci siamo arrivati abbiamo Ovviamente si aprono, c'è cioè lo spread, quindi lo spread si aprono in perdita, non vi preoccupate, ovviamente a lungo termine. Bene ragazzi, questo è il mio investimento su Social Trading, farò altri video eh, nel, nei prossimi mesi, nel prossimo mese con la rubrica degli investimenti 2021 obiettivi, ho video a cadenza mensile, sempre a fine mese, oggi è il 29 dicembre, quindi probabilmente se ne parlerà il 29 gennaio per vedere i progressi di questi investimenti. Ovviamente potete vedere voi in qualsiasi momento andando nel mio profilo di tuo pubblico che vi lascio investizione, Potete seguirlo, copiarmi e eh, vedere un po' l'andamento. Il giorno 29 di gennaio andremo a vedere come sta andando. In questo momento ho 247 dollari di profitto, 3, eh, 2.694 dollari di capitale investito totalmente in social trading, quindi copiando altre persone. Andiamo a vedere come sta andando. Se eh, mi porta profitto, se è un investimento mm, che, può fare, profitto, che può, può fare profitto a lungo termine. Io credo di sì, ovviamente con la giusta percentuale e il giusto livello di rischio. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like, che presto ci hanno nuove rubriche sugli obiettivi 2021 anche su altre sfere della vita personale. Eh, ovviamente parleremo sempre di dock shipping su eBay, dock shipping su Amazon, tutti gli argomenti validati al canale. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!